Sì, grazie Presidente, il uh, voto del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa richiesta sarà uh, convintamente contrario, convintamente contrario perché quest'atto è eh, sbagliato innanzitutto nel metodo. Uh, per quanto riguarda la corsia preferenziale di Via Portuense, abbiamo dei fondi che sono stati stanziati nel bilancio di previsione dello scorso anno. È una gara che è stata bandita a fine dicembre. Quindi, tornare indietro significherebbe innanzitutto un danno uh, per le casse di Roma Capitale perché uh, si vedrebbero sfumare dei fondi che sono stati stanziati. E una mancanza anche di rispetto per le tante, tantissime ore di progettazione che a quest'opera i nostri progettisti hanno eh, dedicato. Entrando più eh, nel, nel merito, eh, trovo veramente assurda questa richiesta, mi spiace per i colleghi del Partito Democratico che stanno prendendo questa strada contro lo sviluppo della mobilità sostenibile, eh, quest'opera non solo renderà il trasporto pubblico più efficace, efficiente e puntuale, perché Presidente qui tutti ci lamentiamo che l'autobus non passa mai, però quando si realizzano delle infrastrutture per far sì che l'autobus sia puntuale, efficiente e preciso poi tutti eh, si alza la levata di scudi. Bisogna essere coerenti e se si chiede l'efficienza del trasporto pubblico favorire anche investimenti di questo tipo. Oggi via Portuenza è una strada come le tantissime della nostra capitale, è uno stradone enorme, quindi per questo motivo pericoloso, perché le automobili eh, spesso procedono anche a velocità sostenuta, gli attraversamenti per i pedoni molto spesso anche qui sono pericolosi, quest'opera non solo va a creare uno spazio riservato per il trasporto pubblico, ma ovviamente a mettere in sicurezza eh, le fermate e a creare degli attraversamenti eh, pedonali in tutta sicurezza. Quindi opporsi ad opere di questo tipo, come anche su Viale Marconi, significa essere miopi Significa avere una, una visione della mobilità, ma più in generale delle città eh, risalente ormai agli anni Sessanta e che non ha più eguali, io penso, in nessun parte, eh, non solo d'Europa ma del mondo, tutte le città, dico tutte, stanno andando nella direzione, meglio, sono già andate nella direzione di ridurre fortemente gli spazi per la mobilità privata e aumentare gli spazi per il trasporto pubblico, quindi veramente questa mozione eh, onestamente è fuori da ogni logica, noi andiamo avanti convintamente per la nostra strada perché ci siamo presentati ai cittadini con un programma e seguiamo una linea, una linea che può piacere o non piacere ma è stata coerente fin dal primo giorno, abbiamo destinato Tantissime risorse per la creazione di corsie preferenziali uh, protette. Abbiamo rimesso in moto un'attività di progettazione che erano circa dieci anni, uh, che era ferma. Io racconto sempre un episodio quando uh, ci troviamo ad affrontare la necessità di realizzare le prime corsie preferenziali, non si sapeva bene chi dovesse realizzarle e alla mia domanda con gli uffici come si facesse in precedenza mi dissero che erano dieci anni che a Roma non si faceva una nuova corsia preferenziale. Chiudo ricordando che poi quando parliamo di corsie riservate molto spesso parliamo di progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana. Penso a quello che accadrà a partire da quest'estate a Viale Marconi dove posti auto illegali e situazioni di pericolo per i pedoni lasceranno spazio a una riqualificazione che vedrà una corsia preferenziale, una corsia ciclabile messa in sicurezza degli attraversamenti e i tempi di percorrenza degli autobus saranno drasticamente abbattuti perché eh, il trasporto pubblico solo così potrà essere competitivo avendo degli spazi liberi dal traffico e chiudo veramente Presidente dicendo che non tiene più neanche la scusa uh, degli autobus uh, che mancano perché molto presto uh, porremo rimedio anche a questo stanno arrivando uh, in queste settimane i primi 110 autobus che Atac ha preso a noleggio più i minibus elettrici che l'azienda ha revampizzato e a partire da giugno arriveranno i primi autobus che abbiamo acquistato tramite la piattaforma Consip, parliamo di oltre 227 mezzi. Grazie,